parleremo di eh, regolamento UE sull'intelligenza artificiale e la domanda aperta è quale è equilibrio tra la creazione di nuove opportunità per utenti e consumatori e, e quale è tutela di diritti e sicurezza per i cittadini europei. In particolare, eh, questa primavera la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento eh, per l'Unione europea sull'intelligenza artificiale, si tratta di un provvedimento, lo scopriremo nel corso di questa oretta, insieme mh, di portata storica, epocale, in un momento storico in cui la disponibilità di big data e una crescente potenza di calcolo stanno portando a un rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta già investendo diversi settori, sicuramente quelli più importanti, dalla sanità al commercio, l'abbiamo visto tra l'altro anche in tempi di pandemia e immagino che di questo anche in parte eh, parleremo con i dati sensibili relativi ai vaccini e alla nostra salute, eh, dall'energia al tempo libero e trova ovviamente anche applicazioni nel settore privato e in quello pubblico. Cercheremo di capire se per i consumatori, per gli utenti, per le imprese e le pubbliche amministrazioni si apre uno sconfinato scenario di opportunità o se ci sono e quali sono i eh, pericoli. Ci sarà un'apertura eccessiva o riusciremo eh, come dire, a utilizzare l'intelligenza artificiale per eh, utilizzi importanti e aspetti importanti della vita dei cittadini per migliorarne la eh, quotidianità e, e di tutto questo discuteremo con eh, diversi ospiti è davvero, è, davvero un, un piacere avere qui e con noi eh, Tiziana Catarci vicepresidente della società italiana per l'etica dell'intelligenza artificiale Bentrovata Salve. Alessandro Vistoli, amministratore delegato Terranova Software, ben trovato. Bene, grazie, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a Lucilla Sioli, Commissione Europea di G-Connect, direttrice della Direzione Intelligenza Artificiale e Industria Digitale. Buongiorno a tutti. Avremo tra poco uh, Brando Benifei, deputato europeo, relatore del regolamento tra l'altro dell'Unione Europea per l'Intelligenza Artificiale, e relatore ombra della Commissione speciale a Ida e eh, grazie a Stefano Firpo, Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, capo di gabinetto del Ministero eh, del Ministro Vittorio Colau. Eh, parleremo eh, di molto di tutto questo, o ovviamente eh, io ringrazio ancora per l'opportunità, eh, chiaramente eh, è news per moderare. E questo incontro e passerei subito, visto che eh, non abbiamo eh, tanto tempo a disposizione, il tema è piuttosto ricco e, e, e diciamo intenso come dati, come questioni aperte, eh, giusto appunto alla dottoressa Tiziana Catarci, appunto vicepresidente della Società Italiana dell'Etica dell'Intelligenza Artificiale. Eh, perché? Perché abbiamo diciamo, diversi aspetti di cui occuparsi, Intanto grazie davvero per essere qui, dottoressa. Grazie. Eh, io, eh, incidentalmente, sono anche la direttrice del Dipartimento Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale del, della Sapienza. E quindi, e quindi, insomma, a maggior ragione sa di che cosa... Ci eh, sì. occupiamo quest'oggi. Io vi faccio una prima domanda. Ovviamente prego eh, i relatori insomma, di essere più sintetici possibile per garantire più giri di tavolo. Quali sono oggi, dottoressa, i campi di applicazione concreti e conosciuti dell'intelligenza artificiale in Europa e nel nostro paese, anche per spiegare a chi ci segue nel, nella quotidianità eh, quello che abbiamo già davanti e quello che via via ci troveremo sempre più di fronte? Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti. Eh, prima di tutto io vorrei, diciamo, fugare un, un, un costante misunderstanding che c'è sulla parola intelligenza artificiale. Allora, in questo momento tutta questa enfasi che c'è e eh, entusiasmo non è sull'intelligenza artificiale, ma è su uno specifico settore di intelligenza artificiale che si chiama machine learning che è molto diverso dall'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale generale è quella che vorrebbe comportarsi, diciamo così, banalizzando un pochettino, come il ragionamento umano, cioè io ho qualunque tipo di problema e invento un algoritmo, un sistema, sono in grado di risolverlo, io ho intelligenza artificiale, Ok? computer hall, quella cosa lì che c'era, Ecco, quello siamo molto lontani, molto lontani. Non c'è. Quello che c'è adesso e su cui appunto c'è tutta questa enfasi perché per è utile, molto utile per alcune applicazioni, è il machine learning. Cos'è il machine learning? È un tipo di intelligenza artificiale in cui io ho uno specifico problema e faccio una specifica modalità di soluzione. Per di più, come è fatta questa soluzione? Non nella maniera classica degli algoritmi, cioè per passi raggiungendo una soluzione, ma partendo dagli esempi e generalizzando gli esempi. Allora, applicazioni, eh, le killer applications, come si dice? Riconoscimento di immagini, questa è stata la killer application. Cioè, machine learning ha avuto la sua esplosione. Nel riconoscimento immagini perché? Perché l'idea è tutta che si riconoscono esempi, si riconoscono pattern. Se ho tanti dati, come ce ne adesso, i cosiddetti big data, allora li posso elaborare, posso scoprire dei pattern comuni. Per cui l'algoritmo poi è in grado di riconoscere un'immagine, per esempio, che non ha mai visto prima, ma che assomiglia, tra virgolette, a alcune caratteristiche comuni con quelle che conosce riconoscimento del linguaggio naturale attenzione del, del linguaggio naturale non della semantica del linguaggio naturale che è tutta un'altra storia e tutti in generale i campi di applicazione in cui io posso scoprire delle dei pattern cioè dei cammini delle eh, delle forme comuni nei dati che ho di fronte. Questo è quello che adesso si fa tanto e che va tanto di moda. Anche se, lasciatemi dire, eh, nella comunità scientifica c'è già qualche piccolo ripensamento. Sul, sulla grande esplosione del machine learning perché emergono i limiti del machine learning che chiaramente la comunità scientifica è avanti rispetto all'applicazione quindi ne riparleremo magari tra un paio d'anni eh, assolutamente e invece dottoressa eh, chiaramente eh, questo è un tema enorme dicevamo, dicevamo in apertura eh, però è anche il nostro un paese che ha dei grossi ritardi, dei grossi gap su tecnologia, su intelligenza artificiale, su big data rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Eh, quali sono le difficoltà maggiori che, scont che scontiamo ovviamente nel sistema italiano? quanti giorni abbiamo a disposizione per rispondere oh, a questa sì, domanda sì, ovviamente e no. allora il problema è il problema della trasformazione digitale in questo paese la trasformazione digitale sia nel pubblico soprattutto ma anche nel privato e nel grande privato e questo diciamo ognuno di noi nella vita quotidiana lo sperimenta e è molto in ritardo. Perché è molto in ritardo? Perché è mancato negli anni un vero impegno governativo nel portare avanti un piano pluriennale a tutti i livelli, non solo tecnologico, non basta la tecnologia, bisogna ristrutturare i processi, bisogna assumere persone di altro tipo, bisogna cambiare le leggi. E questo deve durare anni, cioè non può durare lo spazio di un governo. Perché in un anno, in due anni, durata media del governo di, negli ultimi anni, non si fa niente di tutto ciò. Quindi noi dobbiamo, dovremmo come paese mette, cominciare, dici allora come vogliamo partire, ti faccio un piano, te lo faccio per 15 anni e a tutti i livelli, a tutto tondo. E senza cambiare ogni volta, senza buttare tutto quello che si è fatto, che è un vizio tipicamente italico, lo porto avanti. Lo porto avanti e vedremo che tra dieci anni avremo tutto. Cioè non è che il problema sono i big data, quello è un problemino, uno dei mille problemi. Il problema è la mancanza della trasformazione digitale. Ecco, secondo lei, visto che lei si occupa anche ovviamente di intelligenza artificiale e, e di, di etica appunto, eh, è un momento molto particolare per varie ragioni, tra cui anche quello della pandemia che ha lasciato morti e feriti nel mercato del lavoro e spesso quando si parla di rivoluzioni tecnologiche, ovviamente ancora di più quando si parla di intelligenza artificiale, c'è sempre lo spettro di che, che verranno persi molti più lavori di quelli nuovi che si creeranno grazie al progresso. Lei è d'accordo con questa visione oppure possiamo no. rassicurare anche chi ci... Neanche Aspetta. un po', secondo me il problema è un altro. Allora, si perdono i lavori, i lavori si sono sempre persi. Io penso quando Gutenberg ha, ha inventato la stampa, forse qualcuno dei suoi contemporanei avrà pensato che i monaci si perdevano il lavoro e chiaramente. Che in effetti ah, è stato così, però poi. Eh, però guardate il dito invece che la luna, cioè, cioè il cambiamento epocale della società. Allora noi quello dobbiamo guardare: si perderanno dei lavori, altri lavori sconosciuti si creeranno e alla fine il bilancio sarà alla pari. Anche perché, come l'ho detto. Non mitizziamo l'intelligenza artificiale, ancora siamo molto lontani da avere il computer pensante. Oppure venga da noi in dipartimento a vedere una partita dei robot calciatori e vedrà quanto sono lontani da un team di giocatori. Quindi ancora di lavoro ce ne sarà tanto. Io voglio però citare un problema diverso, che è un problema di cui si parla poco, che è il problema del, anzi due problemi, uno il controllo sul lavoro sì. e questo sì che c'è e sì che si può fare gli algoritmi ma anche i robot che non si stancano, non si fermano eccetera eccetera possono volendo esercitare un controllo assolutamente sconosciuto finora sui lavoratori e le lavoratrici. Secondo problema, la nascita di lavori che, che sfruttano i lavoratori e le lavoratrici, cioè la nascita di nuovi operai di bassissimo livello del digitale, oltre a tutta una categoria di diciamo creata dall'economia digitale, allora uno può pensare ai soliti fattorini che è l'esempio più, più banale che fanno le consegne e vengono chiamati o piuttosto che ai chi lavora in, nei grandi cioè in Amazon non mi veniva un modo per non dire la parola il marchio sia però pensiamo che per allora, solo un, una cosa, abbiamo parlato di tantissimi dati, bene? Allora, voi forse stentate a crederlo, o chi non è del settore, ma tutti quei dati spesso vengono puliti, classificati, etichettati a mano, non da algoritmi, ma da esseri umani. E questo può essere un nuovo lavoro usurante, un nuovo lavoro in cui si viene sfruttati, un lavoro non governato da leggi precise. Certo, eh, cioè, quindi scopriremo nuove interazioni macchina-uomo che ancora non immaginiamo. Io esatto. da... Davvero ringrazio intanto Tiziana Catarci e prima di dare la parola invece a Stefano Filippo che nel frattempo ci ha raggiunto qui in live streaming, vi ricordo come sempre un appuntamento che abbiamo all'interno di questa ora insieme di live in dirette, cioè un sondaggio aperto a cui vi invitiamo a rispondere eh, perché poi alla fine di questa puntata daremo sia i parziali che i risultati finali di questo sondaggio qui con Eonews e la domanda aperta del sondaggio è ritieni siano maggiori le opportunità o i rischi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale quindi sentiatevi ovviamente liberi di eh, rispondere eh, come come come ritenete ovviamente noi ne daremo conto, un piccolo spaccato di quello di chi ovviamente ci racconta e di chi ci segue. Appunto, intanto ben trovato Stefano Firpo, Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, capo di gabinetto del Ministro Vittorio Colau, ed è un ministero tra l'altro molto importante che si deve occupare, si occupa. Eh, di una delle più grandi sfide anche di questo cosiddetto PNRR, ovviamente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io le chiederei intanto ringraziandola per essere qui con noi, quali sono dal vostro osservatorio? Che ovviamente è un osservatorio pri privilegiato, quali sono i settori che dal eh, che insomma che eh, gli ambiti eh, che hanno bisogno di una maggiore. Di una maggiore mh, di un maggiore progresso da questo punto di vista a livello di tecnologia, di, di maggiore rapporto con il digitale in eh, Italia. Eh, poi ovviamente eh, parleremo eh, anche di quelli che sono gli, gli aspetti legati ad altri paesi che forse hanno qualcosa da, da insegnare in più al nostro, al, alla nostra Italia. Firpo. Non la sentiamo? Attivi pure il microfono. Chiedo scusa. Eh, ma gli ambiti su cui è necessario attivare o comunque progredire nel, nel processo di trasformazione digitale sono mh, molteplici. Direi che sono quasi tutti gli ambiti che possiamo, che possiamo immaginare da, dall'industria manifatturiera fino, fatemi dire, all'industria dei servizi. E eh, ancora... Mh, si fa un po' fatica a fare in modo che eh, le aziende eh, utilizzino non tanto la tecnologia, che poi la tecnologia è anche molto, diciamo, abbastanza eh, utilizzabile e reperibile sul mercato, ma un po' sulla falsariga di quanto diceva la professoressa Catarci, eh, a, a utilizzare i dati come, come nuova materia prima su cui eh, lavorare, su cui costruire nuovi modelli di business su cui costruire ne parlavamo eh, eh, ne parleremo anche il nuovo oro letteralmente eh, sì, sì, chiamiamolo, chiamiamolo così a me a me stupisce ad esempio eh, io qualche anno fa la, la, lavorai al piano industria 4.0 che, che era un, mm -hmm. un piano co costruito eh, non solo per ammodernare diciamo, il parco macchine italiano ma per, per shiftarlo verso quel, quei macchinari che producono dati che no? sono in grado di di essere connessi e di, e di produrre dati per spingere le aziende poi a lavorare eh, su quei dati, oltre che perché ad ammodernare la propria, la propria capacità produttiva. ecco Su questo è ancora un passaggio che ancora, che ancora si fa fatica. Leggevo qualche tempo fa di, di un rapporto anche dell'Agenzia delle Entrate eh, che addirittura diceva che molti di questi macchinari sono stati utilizzati ma in maniera del tutto tradizionale, ad esempio banalmente non, non connettendoli e quindi non, uh -huh. non sfruttandone appieno il loro, il loro vantaggio di connettività e di produzione di dati. Questo è, è uno dei temi delicati per la nostra economia. Un altro tema su cui mi, mi, mi preme anche sottolineare è che molto spesso su, sui dati si possono costruire anche nuove collaborazioni e questo vuol dire shiftare in maniera importante il paradigma un po' italiano che ha caratterizzato i rapporti cooperativi e competitivi all'interno delle, delle filiere italiane, in cui molto spesso si fa fatica a cooperare. Con i dati questo è molto più facile perché si può cooperare sulla trasparenza, ci si può fidare l'uno dell'altro perché il patrimonio informativo è comune, ma questo significa fare uno shift culturale molto, molto significativo per le filiere italiane, passare da un approccio che spesso è certo. eh, competitivo eh, o del tutto non collaborativo a un approccio invece eh, fortemente cooperativo. La domanda, queste queste la sono domanda... le cose che, sì, la... Che, che la tecnologia abilita. Ecco, la domanda che riguarda ovviamente non le aziende, ma in realtà l'azienda Italia, cioè anche la pubblica amministrazione, viene corre d'obbligo, anche perché la domanda che, che le facciamo è se basterà poi il PNRR e i suoi fondi a sbloccare la situazione di una pubblica amministrazione in cui ancora si va in giro con i fogli di carta, molto spesso. Eppure, dove già da anni dovrebbe vigere non so, il protocollo informatico su... su appunto su, sulle pratiche e, che vengono presentate dai cittadini eh, ma guardi eh, su questo mi faccia essere un po' anche un po' vocal io sono, non sono un, un, diciamo un burocrate di carriera sono, sono un burocrate per caso ecco. eh, nasco nel privato e mi, mi, mi, sono, mi dedico da qualche tempo al servizio pubblico però mi faccia dire che su questo cioè, dire, il processo di svilimento della pubblica amministrazione è durato più o meno vent'anni per riprendere un sentiero di maggiore modernizzazione, aggiornamento e ringiovanimento delle forze della pubblica amministrazione, processo assolutamente necessario, fondamentale senza il quale non andiamo da nessuna parte, ci vorrà il suo tempo. Non sarà, non sarà un qualcosa che costruiremo nello spazio di un mattino. Il PNRR più che mettere tante risorse, più che, più che operare particolari riforme che ci sono, ci sono riforme, ci sono risorse ha finalmente forse, forse mi faccio dire, fatto aprire gli occhi che la riforma della pubblica amministrazione, più che una riforma mi faccio dire riprendersi cura della pubblica amministrazione, è un passaggio ineludibile se vogliamo avere uno Stato che funzioni. Assolutamente, le faccio un'ultima domanda, um, si parla spesso appunto di cloud europeo, che sistema immagine in Europa? Perché ovviamente quando parliamo di questo tema di intelligenza artificiale ma anche di big data, eh, parliamo anche un, di, di un modo forse diverso europeo di concepire il rapporto eh, e il modo in cui le istituzioni devono governare questa massa sempre più importante di dati e di informazioni eh, sensibili. Eh, tornerà ciclicamente nella nostra conversazione anche in altre domande, però insomma eh, l'Europa è in grado di mh, di una gestione diversa, di un modello diverso rispetto guardando a Occidente ovviamente gli Stati Uniti e Oriente guardando alla Cina quindi parliamo eh, Beh, di... eh, Credo che l'Europa abbia prima un grosso ritardo tecnologico da recuperare sulle infrastrutture cloud eh, su cui si sta lavorando ma anche qua non sarà un processo facilissimo eh, certamente ha la possibilità di lavorare a protocolli standard che rendano le infrastrutture cloud più, diciamo, trustworthy, no? più sicure sotto il profilo della, della protezione dei dati, sotto il profilo della trasparenza, della portabilità, dell'interoperabilità dei dati. E su questo c'è un'iniziativa molto importante che si chiama GaiaX, proprio tesa a creare un ecosistema federato delle infrastrutture cloud e anche a dare un po' più di potere negoziale, fatemi dire, all'Europa nei confronti dei grandi hyperscaler eh, americani o non americani. Però il gap, il gap tecnologico c'è, non possiamo scordarci che, che, che non ci sia, c'è la, la possibilità di, di, di recuperarlo. Ehm, quindi l'iniziativa europea sul cloud è un'iniziativa che, che va supportata, che stiamo cercando anche, anche di supportare, ma ancora il gap tecnologico è significativo. Assolutamente. E, mh, volevo chiedere eh, a un'altra ospite eh, che è qui in, in collegamento, grazie a Lucilla Sioli, Commissione europea di G-Connect, direttrice della Direzione Intelligenza artificiale e Industria eh, digitale. Mh, intanto se aveva eh, dei, qualche rimando chiaramente a quanto hanno detto gli altri due intervenuti, ovviamente Pierpo e, e la professoressa. Scatarci, perché insomma i temi noi abbiamo preparato insomma alcune domande eh, in cui i temi sono abbastanza ricorrenti però chiaramente mi fa piacere se, eh, se avete dei link eh, e dei punti anche, anche tra, tra di voi ma insomma eh, cercando anche un po di analizzare quella che è la situazione Italiano è quello che succede in Europa, visto anche la sua postazione europea, appunto. Quali paesi sono più avanti nel processo di organizzazione e gestione dei big data, anche sentendo quello che ci dicevano gli altri colleghi? Um, guardi, mi faccio fare riferimento alla dottoressa Catarci, che prima ha detto una cosa molto giusta, cioè eh, lo sviluppo dell'Italia per quanto riguarda l'utilizzazione dei big data o dell'intelligenza artificiale riflette quella che è la sua trasformazione digitale ed è la stessa cosa per gli altri paesi europei per cui eh, noi vediamo che ci sono dei, dei paesi nel nord Europa ma anche nel centro Europa perché devo dire che Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania sono anche loro piuttosto avanti rispetto all'Italia nella sua trasformazione digitale e che quindi sono anche quelli che, hanno, che sono diciamo così più avanti dal punto di vista dei big data, nel senso della grandezza del mercato uh, a cui fanno riferimento. Um, detto questo, um, appunto, il problema non è il big data o l'intelligenza artificiale per sé, come è stato detto in precedenza, il problema è veramente la propensione all'utilizzo di tecnologia, la capacità di un'economia e di una società di adattarsi a delle nuove tecnologie e a delle eh, trasformazioni tecnologiche che veramente richiedono una trasformazione dell'educazione, una trasformazione all'interno delle imprese e, e quindi una flessibilità, diciamo così, nella propria organizzazione che magari in Italia eh, è più difficile raggiungere. È muta, non la sento. Ecco, riagganciandoci a quanto diceva, dicevamo anche col dottor Stefano Firpo, ehm, l'Europa può giocare eh, le proprie carte per creare anche un nuovo modello, un nuovo sistema in cui ovviamente non solo parliamo di tecnologia ma parliamo anche in qualche modo di geopolitica e di, di un modo di gestire i dati eh, che in qualche modo non invada le nostre vite. Eh, c'è un, un modo europeo di governare questo nuovo oro e di non, diciamo, per non copiare modelli altrui, che sia i big tech americani o che sia il grande fratello cinese, per intenderlo. Ah, sì, infatti, intanto innanzitutto noi abbiamo il regolamento per la protezione dei dati. Eh, che è un elemento molto importante per la protezione dei dati personali. Eh, adesso sul tavolo abbiamo una proposta eh, sull'intelligenza artificiale per eh, mitigarne i rischi eh, che possono riguardare eh, la, la violazione dei diritti fondamentali e la violazione degli standard di sicurezza che abbiamo raggiunto nell'Unione Europea. Eh, dove io vedo però il vantaggio dell'Europa rispetto ad altre, ehm, ad altre aree economiche è soprattutto quello eh, dell'industria cioè ne faceva riferimento se prima, l'industria 4.0 eccetera non so se oggi bisogna chiamare l'industria 5.0, non ho ancora capito ma eh, noi abbiamo dei settori industriali in Europa che sono molto forti dalle automobili al manifatturiero alla... Uh, al, um, anche al finanziario, all'energia, al turismo, cioè noi abbiamo dei settori che sono molto forti e io vedo l'intelligenza artificiale e i dati um, e, de e, da e delle applicazioni di intelligenza artificiale in cui l'Europa può essere leader proprio in questi settori. Certo. Per cui non, non mi aspetto che, o oh, io spero che un giorno gli europei siano in grado di creare delle grosse piattaforme e poi alla fine della fiera Spotify europea, eh, Booking.com, comunque non è che ci sia nulla, ma certo non abbiamo i Google e le grosse piattaforme che hanno gli americani, siamo eh. entriati sulle applicazioni. Ecco, le volevo chiedere, in questo secondo oh, no. lei sì, sì. la pandemia e anche la vaccinazione di massa, quanto hanno reso tutti i cittadini e cittadine europee più consapevoli del fatto che i nostri dati servono sempre, servono anche i dati sulla nostra salute, ormai anche per eh, la vita quotidiana, per accedere. E quindi quanto sia importante che tutto questo sistema sia sicuro, e sia ben definito dalle istituzioni. Um, io vedo che c'è un grande utilizzo delle applicazioni, si fa un grande utilizzo delle applicazioni mh, che, ci, che, che, che, che, che, che ricordano il Green Pass, le, le informazioni che riguardano uh, le vaccinazioni, i test, eccetera. Uh, so che queste applicazioni sono state costruite in una maniera di rispettare la privacy nel miglior modo possibile. Um, per cui io penso che il fatto che gli europei le usino è anche perché fidano da questo punto di vista di un sistema che è stato l'unico al mondo a riuscire a proteggerli anche un po' nella protezione dei dati um, penso anche che um, appunto quando, quando eh, si tratta di salute riuscire comunque ad utilizzare i dati con lo sviluppo di applicazioni adesso al di là di quelle della, della green pasto ma le applicazioni che possono aiutare nel sistema della salute sarà estremamente importante. Infatti nel regolamento uh, sulla governance dei dati che l'Europa ha presentato qualche mese fa, si parla e si introduce il concetto di autismo, cioè la possibilità che abbiamo di donare i nostri dati a degli istituti di ricerca, con dei fini di ricerca, senza che ogni volta ce li vengano a chiedere se siamo d'accordo per cui dei sistemi più, più flessibili, semplici, più per poter avere più dati a disposizione per la salute. E poi ovviamente dobbiamo diventare più bravi ad utilizzare machine learning che protegga la privacy, eh, che anonimizzi, di anonimizzi, rianonimizzi e, e sappia fare tutte queste cose molto complicate di cui abbiamo veramente bisogno per utilizzare i dati personali. Grazie intanto Lucilla Sioli eh, di G-Connect. Eh, la parola va adesso a Alessandro Vistori, amministratore delegato Terranova Software, che forse ci aiuta ancora di più a calarci un po' nella pratica, di che cosa vuol dire questa transizione digitale, l'intelligenza artificiale, l'utilizzo il governo dei big data, perché insomma voi avete osservatorio privato ma anche in qualche modo privilegiato che ci può aiutare a capire nel concreto di che cosa hanno avuto bisogno le istituzioni e le altre aziende con cui lavorate quindi quali sono i settori che dal vostro osservatorio aziendale appunto hanno avuto una maggiore accelerazione su AI quindi intelligenza artificiale e, e governo dei, e lettura e, e analisi dei big data in, in Italia e su quali aspetti avete dovuto più aiutare le aziende c'è cioè, chi ci, ci scrive ovviamente nella nostra diretta eh, dice, dicono come per esempio sebastiano tafaro ascolto interessanti indicazioni bene ma potreste riuscire a darci diciamo, qualche indicazione in più a essere più specifici su che cosa vuol dire ammodernare recuperare ritardo che cosa fare entro l'anno cosa fare il prossimo insomma Credo che visto che sia la persona giusta, anche per rispondere sì. a queste sollecitazioni, giusto ovviamente, di chi ci segue con interesse. Sì, alla grazia, cerco di appunto mettermi in scena poi con gli interventi, anche per dare, eh, diciamo così, contestualizzare rispetto alle cose interessanti, molto interessanti che sono state dette, i temi che sono stati trattati. Allora, innanzitutto, logicamente, il mio punto di osservazione è quello di una società che si occupa di sviluppare applicazioni. Allora, prima di tutto... Eh, testimonio eh, il fatto che gli investimenti eh, da parte di società che sviluppano applicazioni stanno andando eh, molto pesantemente nella direzione di sviluppare applicazioni cosiddette di intelligenza artificiale. Concordo sul fatto che eh, la sensibilità eh, di, di, di chi desidera avere soluzioni che contengano algoritmi va da pensare che appunto di essere di fronte a un computer tipo Al che è stato citato, cioè che faccia tutto da solo, a chi invece ha a cuore uno specifico eh, problema o la, la possibilità di sfruttare al meglio certe informazioni che ha a disposizione e quindi un approccio più pragmatico. Infatti poi alla fine le soluzioni che stiamo dicendo che ha il più largo consumo è eh, l'applicazione Machine Learning che eh, diciamo, è una specificità, cioè, quindi si occupa di eh, trovare eh, diciamo, un filo conduttore rispetto ai dati che si hanno a disposizione. Eh, tanto per dire una parabrisi che si usa eh, quando si parla di big data la promessa è che non ci sono più ipotesi ma ci sono solo eh, come dire, eh, dei fatti reali vanno solo come dire, evidenziati perché big data dispone delle risposte a tutte le ipotesi di partenza quindi trovare la chiave che eh, riesce a interrogare in maniera giusta ovvero disporre in maniera giusta delle informazioni che, che si hanno a disposizione di fatto riesco a descrivere il fenomeno invece di ipotizzarlo eh, detto questo, quindi poi i campi di applicazione e comunque siccome si parla di regolamento e si è toccato anche il discorso del regolamento della privacy, a livello industriale come software house devo dire che eh, l'approccio, come è stato il regolamento della privacy e questo di, di tipo europeo, sicuramente è un approccio per chi investe sia per applicazioni in Italia ma nel contesto europeo, è un grande passo avanti. Cioè, ci si lamenta sempre del fatto di mh, trovarsi in un'Europa che poi dispone di legislazione completamente eterogenea e quindi la difficoltà di pianificare investimenti. Eh, in questo caso il fatto di essere compliance su regolamenti di tipo europeo eh, è un valore aggiunto, quindi questo diciamo come contributo eh, visto che poi ci sono persone che contribuiscono dare un feedback cioè eh, avere un sistema della privacy che ci permette di andare in Francia andare in Spagna e dire di essere confidence su questo tema senza fare nessuno sforzo aggiuntivo perché lo si è eh, diciamo magari nel paese dove si è partiti questo è un grosso valore aggiunto quindi eh, riuscire a disporre di una legislazione omogenea eh, è un approccio sicuramente diciamo di tipo industriale positivo Parliamo così di casi reali. Noi ci occupiamo di energia. Consideriamo che eh, il mondo dell'energia dispone di tantissime informazioni. Uno, perché alcuni tipi di reti sono completamente digitali fino a misurare diciamo, il consumo in forma digitale. Pensiamo... Per farvi un esempio, che i misuratori elettrici di nuova generazione, cioè quelli che sono eh, appunto eh, in fase di rollout, sono più di eh, 10 milioni i misuratori installati su un parco di circa 35 in Italia, quindi siamo più di un terzo di misuratori di nuova generazione, campionano il dato di consumo dell'utenza domestica ogni quarto d'ora cioè mm. quindi fondamentalmente vi fa capire come si è in grado di capire e modulare eh, il tipo di consumo, tutto finalizzato non tanto a sapere se uno eh, accende il riscaldamento o meno, ma quello di poter essere più sostenibile nella produzione di energia, certo. quindi avere un approccio più sostenibile per il pianeta e più più compatibile con i fabbisogni. Quindi riuscire a interpretare questi dati per dare delle risposte. Faccio un esempio ulteriore eh, per esempio noi stiamo lavorando a un progetto che prevede la possibilità nella fase notturna di aumentare la potenza per chi dispone di un veicolo elettrico perché così ha più facilità di ricaricarlo eh, rispetto eh, a, a diciamo a magari un'utenza un tradizionale, quindi aumento la potenza quando più bisogno, se a quel punto riesco pure a capire quando effettivamente senza che mi venga comandato o messo cioè, in maniera fissa perché è un algoritmo, che riesce a scoprire quando è il momento più opportuno, questa è una prima ricaduta molto semplice tenendo conto dei vincoli in cui agisco che sono i vincoli della privacy, quindi eh, riuscire a applicare eh, tecnologie che migliorano e forniscono un servizio diretto, tangibile eh, all'utente finale senza ledere i propri diritti è una, come dire, un, un utilizzo virtuoso, così come appunto dicevo prima eh, in reti di, di pubblici servizi che mh, dispongono di mh, tecnologia digitale eh, che forniscono queste informazioni mi permettono di eh, erogare in, in sicurezza e in continuità ma con una modulazione corretta. Quindi questo in sostanza un primo contributo su... su poi, chi so, ci chiede su, di andare sì, sì, sul okay. pratico? No, invece sì. un'altra cosa che a me interessava, spero che interessi anche chi ci segue, è quali sono sempre... Recording le in scenario, progress. Eh, quali sono le, le vostre... Eh, quali sono, diciamo le differenze che più notate tra le richieste eh, che vengono dall'Italia e quelle che vengono da altre realtà eh, ovviamente istituzionali o aziendali europee e internazionali, cioè. Eh, se ci sono richieste differenti di software più intelligenti sistemi intelligenti rispetto al nostro paese no, o in settori diversi No, diciamo tendenzialmente allora, una richiesta è abbastanza omogenea, quello lì diciamo di riuscire a gestire la risorsa in maniera sostenibile, ormai la sostenibilità eh, e quindi eh, diciamo, il tema dell'impatto sia ambientale cioè quindi riuscire a gestire in maniera più efficiente la risorsa e con maggiore attenzione fa bisogni, sono tematiche ormai che stanno sempre più prendendo piede e sono diciamo come dire eh, in carico a tutte le utility europee e internazionali cioè quindi la vocazione a, a, alla sostenibilità ormai eh, diciamo è avanzata in questo tipo di aziende quindi eh, eh, dare risposte con eh, applicazioni che utilizzano eh, algoritmi, machine learning, intelligenza artificiale to core, sono sentiti. Un altro tema grosso che poi, diciamo come dire, invece si entra in un campo più mh, legato al mondo del lavoro, è la possibilità di andare a svolgere lavori eh, diciamo, a basso valore aggiunto, però sempre legati ai colletti bianchi, cioè quindi attività di back office, che possano diciamo, essere risolti attraverso applicazioni di algoritmi, quindi tutta la parte di riconciliazione, di pagamenti, delle bollette, rispetto. Che se è vero, come è stato detto, che c'è un'apertura a nuovi lavori diciamo, di bassa manovalanza legata al digitale, c'è anche una tendenza di trovare applicazioni che possano, su un certo tipo di eh, fascia lavorativa, possano, eh, diciamo, sostituire per poi far dedicare a magari risorse a maggior valore aggiunto il tipo di attività. Quindi i due filoni che noi riscontriamo sono questi, cioè quindi miglior utilizzo delle risorse e efficienza eh, diciamo, in termini di eh, attività lavorativa come prestazione di lavoro. Ecco, io intanto, prima di farle l'ultima domanda, dottor Vistoli, eh, ricordo ancora chi ci segue il, il sondaggio a cui siete chiamati a rispondere per farci capire se siete più spaventati o più incuriositi eh, e aperti rispetto all'intelligenza artificiale. Ritenete che siano maggiori le opportunità o i rischi legati al, all'utilizzo all dell'AI, AI, cosiddetta AI artificial intelligence o intelligenza artificiale, tra poco vi diremo eh, come stanno, andando, intanto arrivano altri commenti, sempre da Sebastiano Tafaro che, eh, che ci dice se siamo avviati verso una vita immortale di cyborg o se come... Qualcuno ha eh, raccontato in un convegno a Roma di scienza e vita. Mi posso immaginare eh, se siamo alla, alla vigilia di transumanesimo o postumanesimo? A me sembra un po', diciamo, una visione un po' ancora mh, tra l'apocalittico e, e insomma, il fantascientifico, però sicuramente tante cose stanno cambiando. Lo chiedo a lei, visto che poi le faccio sì. la mia vera domanda, però insomma per sì, non ragazzi. lasciare in evase, approfitto sì. di lei. Ecco, sì, appunto quello che posso dire è questo dal nostro osservatorio. Eh, L'Europa l'ha dato dimostrazione con eh, il diciamo, primo approccio sistematico alla tutela dei diritti eh, con il regolamento della privacy eh, alle carte in regola per evitare derive di questo tipo, okay. anzi forse è uno dei valori aggiunti che sta dimostrando diciamo, una cultura di tipo occidentale eh, diciamo di, di relazione luministica eh, nell'approcciare questo tipo di, eh, di tematica, quindi anche il fatto di porsi in, in anticipo rispetto magari alla capacità della tecnologia di arrivare a scenari come quello descritti, con eh, mettere sul piatto la tematica di una regolamentazione. Quindi l'Europa forte evidentemente la propria cultura della tutela dei diritti a tutte le carte in regola per evitare questo. Noi lo misuriamo come vincolo, cioè noi ci troviamo, come dire, rispetto a un mondo dove cerca di utilizzare la tecnologia in maniera utilitaristica a dover tener conto dei vincoli che, che vengono posti dal regolatore. Quindi in questo senso direi, poi ci sono persone più titolate che forse contribuiscono in prima persona a questo, però come, come ricaduta posso dire che noi eh, ci troviamo con più vincoli, quindi con più attenzione a dover fare le tecnologie per evitare derive di questo tipo. Quindi questo, diciamo, è e poi è appunto uno dei de, appunto, de, del regolamento e la tutela dei diritti individuali. Quindi su questo, diciamo, appunto che sono esterno a chi contribuisce posso dare il mio punto di vista più, più, più distaccato. Ultima domanda che le rivolgo, questa personale, è ovviamente come cambia, come sta cambiando la vostra interazione con le istituzioni e la pubblica amministrazione alla luce anche dei cambiamenti espressi dal nuovo regolamento a cui facevamo riferimento all'inizio europeo Sull'intelligenza artificiale, come già tempo fa avvenne, immagino con il nuovo regolamento sulla privacy, perché poi quando ci sono queste pietre miliari, diciamo, certo. regolatorie e istituzionali dall'Europa, cambia un po', cambiano molte no. cose, le, le aziende si devono adeguare anche molto velocemente. Assolutamente. Però. Allora, noi abbiamo come dire, una duplice: allora, quando eh, eh, come dice, si interagisce con eh, una pervasività, diciamo, nel dover poi fornire cioè, per, per, cioè per dire, si va a regolare così nel dettaglio in maniera così eh, importante una materia che poi impatta su delle tecnologie, eh, logicamente eh, la prima reazione è appunto quella di mal sopportare un vincolo. Poi se uno invece la inquadra nell'opportunità di essere a supporto soprattutto uno sviluppo di tecnologie che aiuti la compliance da parte delle aziende, allora questa diventa un'ulteriore opportunità. Quindi la leggiamo da questo punto di vista, riuscire a esprimere il massimo, quindi massimizzare la funzione che sia a disposizione tenendo conto di questi vincoli e quindi andando a rappresentare l'ulteriore valore aggiunto di tecnologia a questo punto, diciamo, da un lato compliance, in questo caso qui anche qualcosa di più, come dicevo prima, cioè che aiuta a eh, diciamo, non incorrere nei rischi di prevaricazione, eh, può essere quel valore aggiunto che in qualche modo eh, può essere anche un elemento distintivo verso chi è più sensibile anche in, oltre che in Europa, fuori dall'Europa. Grazie davvero a Alessandro Vistoli. Torno per un attimo da Lucilla Sioli e poi da Stefano Fir. Per chiedere, appunto agganciandoci all'ultima domanda fatta, cioè ogni volta che ci sono queste nuove pietre miliari eh, regolatorie eh, su temi importanti come l'intelligenza artificiale, i big data, i data, la privacy, diciamo voi notate dai vostri osservatori un po' uno sconvolgimento, una, una qualche. Una qualche impazienza o qualche paura da parte sia delle pubbliche amministrazioni delle istituzioni che da parte dei privati? Dottoressa Sioli, intanto diciamo che eh, i vari gruppi di interesse hanno poi i propri interessi, perché hanno delle reazioni molto diverse a seconda dei, dei gruppi che sono coinvolti nelle discussioni. Um, devo dire però che con il quadro regolamentare per l'intelligenza artificiale eh, non sento tantissima opposizione, sento dell'opposizione che è naturale. Eh, mi sorprende di sentire più opposizione da grosse imprese, magari non europee, piuttosto che da piccole e medie imprese. Eh, il fatto è che siamo in un campo in cui noi cerchiamo di eh, proteggere l'utilizzo di applicazioni ad alto rischio, quindi non facciamo differenza sulla dimensione dell'impresa, se l'applicazione è sviluppata mm. da una piccola o da una grande sempre ad alto rischio resta e quindi ricade nel, nel quadro regolamentare eh, siamo stati molto attenti a cercare di fare in modo che appunto la, il peso amministrativo sulle piccole e medie imprese non fosse troppo grosso e abbiamo anche utilizzato il quadro regolamentare per introdurre delle eh, sandboxes regolamentari e quindi la possibilità ulteriore per eh, piccole e medie imprese di utilizzare eh, dati per ehm, allenare dei sistemi di intelligenza artificiale e, e questi sono delle, degli accorgimenti, delle misure che vengono prese proprio perché noi vogliamo sviluppare il, il mercato e una delle ragioni per cui non si sviluppa le volte è il fatto che la gente o le imprese non hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, quindi quando noi veniamo, portiamo avanti il quadro regolamentare è per aumentare la fiducia dei consumatori che siano individui, certo. che siano imprese e aumentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale perché noi pensiamo che abbia un impatto positivo sulla nostra economia e sulla nostra società. Intanto ci ha raggiunto Brando Benifei che tra poco, Salve, tra, tra poco do, la, do la parola ma per finire un attimo il giro così lo aiutiamo anche ad, agganciarci, eh, ad agganciarsi la, alla, nostra, alla nostra discussione. Eh, diceva Lucila Sioli, eh, insomma, le difficoltà per adeguarsi ai nuovi regolamenti o alle nuove necessità regolatorie su mh, materie importanti come l'intelligenza artificiale o come già prima la privacy, l'utilizzo di questi dati, questo nuovo oro, eh, è un po', può essere problematico strategico per tutti. È vero che l'Italia però diciamo, ha il, anche il grande tema della dimensione impresa, quindi... Eh, la dimensione d'impresa impatta molto anche sulla capacità di adattamento a delle nuove richieste importanti. Volevo sapere da Firpo dal dottor Firpo eh, che cosa ne pensava e faccio la stessa domanda ovviamente a Tiziana Catarci Firpo intanto microfono ovviamente. Sì ma eccomi eh, ma questo è uno dei temi che condiviso l'impianto del regolamento, il suo approccio basato sull'analisi dei rischi eh, anche piuttosto forte su alcune applicazioni. Eh, ecco, quello del, diciamo, dell'implementazione di questo regolamento è la vera sfida che abbiamo, che abbiamo di fronte. Eh, certamente ci sono diciamo, tre aspetti che eh, andranno discussi, valutati, siamo in una fase ancora del tutto iniziale delle discussioni e quindi li metto sul tavolo come ancora come potenzialmente problematici o quantomeno potenzialmente oggetto di una, di, una, di una indagine ulteriore. Uno è quello, diciamo, di come costruire l'infrastruttura che eh, dovrà aiutare la piccola e media impresa o le imprese in generale, il sistema delle imprese, a utilizzare queste tecnologie in sicurezza e quindi a utilizzarle eh, con strumenti anche di, di certificazione validi, utilizzabili e a costi, diciamo, competitivi. E qua, diciamo, tutta la tematica del regolamento si incrocia, fatemi dire, con gli strumenti di, chiamiamoli più, di politica industriale che la stessa Commissione ha, ha, ha individuato nel, nel programma Digital Europe, eh, che però deve essere ancora avviato, eh, qua ci rischiamo anche un po' una non perfetta allineamento dei tempi, su tutta la progettualità dei cosiddetti Digital Innovation Hub, che possono costituire appunto delle infrastrutture sul territorio per aiutare le imprese in questo, in questo ambito. Un secondo aspetto secondo me eh, un po' critico è chi è che si occuperà poi dell'enforcement eh, di questo regolamento, eh, quale autorità indipendente e sufficientemente staffata e sufficientemente competente eh, potrà eh, gestire questo enorme eh, lavoro sulla, sulla certificazione eh, che è un argomento molto molto molto delicato su cui l'Europa si gioca fatemi dire la sua competitività in quest'ambito eh perché eh, la regolamentazione può essere come dire, motivata da eh, un'intuizione un giusta e, e andare in una direzione condivisa anche socialmente, se poi però oh, ci costruiamo un enforcement eh, complicato, certo. eh, ecco, l'esperienza che stiamo vivendo in Italia sulla, sulla, sulla privacy ecco, non, è, non è particolarmente confortante, fatemelo, fatemelo dire. Eh, tiziana Catarci, brevemente, prima di passare ovviamente la parola a sì. Brando Benefici, che ci aiuterà nelle conclusioni. Uno dei miei commenti su chi sarà il controllore già l'ha illustrato il dottor Firpo. Io, eh, e anche il fatto che c'è il rischio che noi facciamo, chiudiamo la stalla quando i buoi non solo sono scappati, ma diciamo già ci sono nuove generazioni di buoi, mm. E cosa non da trascurare io faccio solo altri due piccoli commenti primo che assolutamente è fondamentale avere un impianto legislativo ma non solo per l'intelligenza artificiale per il digitale per le tecnologie del digitale quindi questo deve essere molto più ampio e bisogna diciamo farlo con un minimo di velocità cosa che non è facile questo lo sappiamo tutti secondo punto è che eh, il, questo il regolamento così come almeno ho letto io che non sono giurista si basa soprattutto su eh, migliorare l'applicazione delle leggi esistenti ora uno si chiede se le leggi esistenti siano eh, siano sufficienti forse no non lo so eh, e non è abbastanza proiettato verso il futuro, cioè è molto incentrato, allora, ripeto come l'ho letto io che di nuovo dico, non sono giurista, tantomeno giurista internazionale, mi sembra molto incentrato su una fotografia del presente pur cercando di essere ampio, invece è chiaro che noi abbiamo bisogno di qualcosa di più Generale seppure dettagliato, insomma tutte cose molto difficili da attuare, però una cosa sola è sicura, dato che ormai noi siamo in un'altra società, noi siamo una società digitale, quindi abbiamo cambiato, eh? non siamo più come quando c'è stata la rivoluzione industriale, ora c'è stata la rivoluzione digitale, quindi non è che possiamo tornare indietro. Allora, quando hanno inventato le macchine, hanno fatto pure il codice del traffico, per dire. Quindi è chiaro che ci vogliono delle leggi. Certo. Invece adesso c'è molto, mi sembra, eh, anche nella ricerca, c'è questa grande attenzione all'etica, e assolutamente, io sono favorevole, e la legge, per carità, siede sull'etica, come è stato detto da insegni e giuristi. Tuttavia l'etica non è sufficiente così come non sono sufficienti i comitati autoregolatori delle grandi aziende. Cioè che... lei dice in sostanza stiamo vivendo una tale accelerazione tecnologica che al di là dell'autodisciplina dell singola e dell'etica di fondo ci vogliono delle regole che devono andare più veloci, più al passo con i cambiamenti. Molto più al passo, molto più veloci, perché già certo. Cioè, quando noi vediamo che un'azienda come Google ha ha portato i suoi introiti da pubblicità da 0,07 miliardi di dollari nel 2001 a 134,81 miliardi di dollari nel 2019, solo da micro-advertisement questi. Eh. Secondo me già questo... È un tema, lei dice giusto? È un tema su cui farsi qualche domanda. E allora, eh, con tutti questi interrogativi aperti, un po' di risposte che abbiamo cercato di dire in questa oretta insieme, in diretta su EU News, e tra l'altro anche sul canale live eh, di radioradicale.it, sulla pagina in live streaming, io saluto e do benvenuto a Brando Benifei, deputato europeo che cade a fagiolo anche perché è il relatore del regolamento UE per l'intelligenza artificiale, è relatore Ombra della Commissione Speciale AIDA. Con una prima domanda, ovviamente, come relatore del, del, del eh, regolamento eh, del Parlamento Europeo sull'intelligenza artificiale in Europa, quali sono, secondo lei, gli aspetti più controversi di questo documento e quale, a suo parere, ci aiutano invece a immaginare un futuro sicuro dai contorni giuridicamente ben definiti, come giustamente pure la professoressa Catarsi ci raccontava. C'è cioè, un progresso tecnologico, che eh, non anzi, cioè, ci sono leggi che non, non, non, non riescono a stare al passo con il progresso tecnologico che ormai va velocissimo. Sì, intanto grazie per questa opportunità e mi, mi dispiace che a causa della concomitanza di una riunione parlamentare ho diciamo, saltato la prima parte della discussione. Ci mancherebbe. No, purtroppo poi l'agenda cambia eh, anche costantemente, però sono contento appunto di, di essere riuscito a raggiungervi e, e voglio anche ringraziare News per l'attenzione a, proprio a questi temi della transizione digitale, della trasformazione digitale che hanno anche un uh, punto proprio in questo lavoro sull'intelligenza artificiale che eh, il Parlamento, mh, è stato ricordato, ha iniziato con una commissione speciale, eh, la commissione AIDAM, eh, una commissione di studio e oggi eh, va a fare un passo in più eh, andando a iniziare il lavoro legislativo di esame e di emendamento del testo del regolamento sull'intelligenza artificiale che è al centro poi della, della discussione che avete, avete fatto oggi. Eh, quali sono le questioni più rilevanti, più controverse? Ma intanto ho sentito poco fa il dottor Firpo citare uno dei temi eh, sicuramente mh, più rilevanti per noi e cioè la questione eh, dell'equilibrio dell fra eh, la certificazione da parte di terzi e eh, l'autocertificazione eh, da parte eh, dei, eh, degli sviluppatori delle applicazioni di intelligenza artificiale. Sicuramente su questo tema eh, avremo un dibattito come Parlamento, certamente Abbiamo avuto anche già degli scambi con la... per esempio io l'ho avuto anche in commissione con la commissaria Vestager, la vicepresidente Vestager, proprio su questo tema e chiaramente c'è da parte della commissione una, eh, un approccio che ha una sua logica di eh, diciamo di dare il massimo, eh, la massima possibilità in qualche modo ai, agli sviluppatori di mh, costruire un... Uh, un ambiente diciamo di eh, autovalutazione di conformità che si autoalimenti nelle buone pratiche nel costruire una cultura da questo punto di vista. Eh, io mi permetto di dire però e quindi diciamo lo esamineremo anche con gli altri gruppi politici che già abbiamo visto troppe volte proliferare prodotti non sicuri nel mercato eh, interno eh, e eh, e, e, e situazioni di dichiarazione di conformità alle norme UE, quindi già esistenti su altri fronti, anche quando non è così e vengono scoperti questi casi solo troppo tardi. Nel caso dell'intelligenza artificiale eh, rischiamo davvero danni alle persone molto pesanti, le persone potrebbero perdere il lavoro eh, con, eh, o eh, non poter accedere a un loro diritto fondamentale con limitate possibilità di chiedere una reversibilità di queste decisioni o una compensazione, quindi credo che su questo dovremmo ragionare se allargare lo spazio di una valutazione esterna, sapendo, è stato appunto posto già negli interventi precedenti, quanto sia delicato rispetto al tema della competitività e della possibilità di sostenere lo sviluppo della tecnologia nel mondo dell'impresa Pensiamo anche alla proposta che noi globalmente supportiamo delle sandboxes che ovviamente possono servire proprio a aiutare in questo senso. Mh, diciamo uh, un equilibrio non semplice perché sappiamo bene che eh, complicando uh, la procedura certificativa andiamo anche a creare dei, dei colli di bottiglia rispetto alla, allo sviluppo delle eh. nostre Tecnologie. Quindi questo è un tema. L'altro grande tema, ne cito ancora due al volo, sono sicuramente l'utilizzo eh, della tecnologia eh, delle tecnologie di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, in quanto si tratta di un tema dove eh, lo, il coinvolgimento delle parti sociali, a nostro modo di vedere, nel senso lo dico nostro, a fronte di qualche valutazione fatta già insieme ai colleghi del Parlamento europeo, eh, va rafforzato nel momento in cui andiamo a mh, introdurre tecnologie che possono in maniera surrettizia anche e, e non immediatamente evidente ehm, diciamo, comprimere eh, diritti esistenti nell'ambito del mondo del lavoro, Uh, e dall'altra parte, eh, terzo punto, che, che, che è sicuramente molto molto caldo, certamente anche da un punto di vista mediatico, molto uh, al centro di, già di molti dibattiti pubblici, è la questione dell'utilizzo della sorveglianza certo. biometrica in tempo reale, che formalmente è vietata, ma le eccezioni sono significative, sono certo. sarà oggetto di un dibattito. Ecco, volevo fare due domande conclusive, micro e macro se vuole, eh, sì. e cioè ehm, una diciamo di carattere generale, lo abbiamo ripetuto nell'ora insieme anche con altri interlocutori mh, di questo dibattito, e cioè se l'Europa, visto che anche lei ha insomma, un, un osservatorio, importante eh, da Bruxelles di cui raccontarci eh, potrà giocare eh, sul mh, un, un rapporto con i cittadini con le amministrazioni pubbliche e con le aziende diverso rispetto a, sui big data, sull'intelligenza artificiale di, diverso rispetto a quello che fanno gli Stati Uniti con per intendersi i big tech e eh, diverso anche da quello cinese che di fatto è una sorta di grande fratello e così, insomma. Eh, la seconda domanda invece che invece ricade più sulla politica europea ma anche sui vari partiti eh, nazionali ed europei, eh, quali sono eh, i paesi e i partiti più attenti in Europa a leggere queste sfide? Perché apparentemente sembra sempre che anche nel dibattito che facciamo che questi siano dei temi in qualche modo da espertoni o da secchioni o quelli che portano 10.000 occhiali che sono attenti. A leggere i dati, a fare le cose un po' nerd, quando in realtà sono cose e questioni profondamente politiche che impatteranno sempre di più la vita, la vita politica, economica e sociale di noi tutti. E quindi vediamo, io vedo intanto in Italia dei partiti che non mi sembrano proprio, come dire, preparatissimi su questi temi. Non so, Benifei, che impressione ha? Sì, ma allora rispondo a entrambe le domande in maniera sintetica. Il secondo, parto dalla seconda in realtà, nel senso che ehm, in generale il dibattito in Italia su questi temi a mio parere è molto scarso rispetto anche ad altri paesi europei, lo si vede confrontando diciamo in principali media, spero che questo... Qui anche è... solo per arrivare alla firma elettronica sui referendum è una rivoluzione. Certo, <ride> diciamo che qui siamo anche in collegamento con Radio Radicale, quindi io li ho firmati entrambi. E quindi qui. viene facile. No, che, dire, che penso che parlare, sia scandaloso però... per chi ci eh. ascolta che segue queste cose non c'entra col dibattito di oggi, quello che sta accadendo sulla non certificazione riguardante le firme per il referendum cannabis comunque esatto. questo è un altro argomento ovviamente tornando a oggi invece al tema di oggi dicevo noi ehm, sì penso che abbiamo un dibattito un po' arretrato pensando all'Italia dico di poca attenzione eh, pubblica è molto necessario invece svilupparlo perché senza fiducia senza costruzione di senso e di comprensione eh, rischiamo azioni poi di rigetto difficoltà nel rapporto col, con il pubblico nel momento in cui vengono introdotte le tecnologie eh, anche magari in maniera accelerata a un certo punto magari anche con una un abbrivio molto forte come è avvenuto penso con eh, l'utilizzo della rete che eh, diciamo ha, ha visto eh, io ho iniziato a utilizzare internet quando ero alle elementari, era ben diverso dall'internet che ho scoperto eh, dopo l'università, eh, con i social network, con le mappe online, con eh, internet nel telefono e quindi il rapporto con, la, diciamo, con, la no, con le notizie, con l'informazione. Questa è stata una trasformazione che abbiamo visto certo. rispetto all'uso della rete, che io penso... Ovviamente vedremo a un certo punto, nell'uso delle tecnologie di IA, un'accelerazione e il pubblico. Io credo vada reso in grado di sentirsi parte e, e capire. Lo dico da persona che è eletta dai cittadini che sta dentro la dinamica democratica, altrimenti la reazione è, è negativa. In questo, la Commissione europea si è posta, secondo me, correttamente, questo tema della fiducia e ha lavorato su questo fronte anche con iniziative da questo punto di vista e eh, penso che eh, diciamo sia importante per noi eh, alimentare una discussione informata e eh, in qualche modo strutturata da questo punto eh. e anche capire che modello d'Europa vogliamo essere, se vogliamo essere più gli Stati Uniti o più la Cina perché certo, poi no, no infatti arrivavo è... poi a questo anche su questo tema eh, diciamo, eh, noi abbiamo eh, penso che a occhio, diciamo che fra le due eh, direzioni, certamente anche il regolamento mette alcune, già la boh, diciamo, il, il draft proposto certo. dalla Commissione mette alcuni paletti chiari, per esempio la contra il contrasto eh, netto alle pr pratiche di social scoring, quindi utilizzi, diciamo, che violano eh, la dignità delle persone, se, se mi permettete di essere di certo. netto. Uh, e quindi certamente lontano da un'idea di un uso da parte dello Stato dell'intelligenza artificiale per anche dominare i propri cittadini dall'altra parte credo che l'impostazione della Commissione Europea cioè l'idea di agire con questa prospettiva organica e anche con una certa urgenza rispetto allo sviluppo delle tecnologie sia corretta, qui c'è eh, la dottoressa Sioli che rappresenta appunto la Commissione per evitare una frammentazione normativa data da possibili legislazioni nazionali certo. divergenti e dare quindi, se ne parlava prima, la certezza giuridica. Credo che questo sia per noi molto importante perché è un problema in più che, noi, che abbiamo rispetto, lei ha citato, Stati Uniti, Cina, noi abbiamo il problema della nostra frammentazione eh, interna per come è oggi un'identità europea su cui tema. tra l'altro questo tema come dire potrebbe incidere e giocare molto per definire un'identità anche. Europea. io dico per agire con, con anticipo utilizzando un regolamento quindi una forma certo. giuridica eh, stringente io penso che eh, sia stata una scelta corretta e c'è l'idea vedremo se saremo in grado di mh, proporre un modello certo. diciamo che mette al centro i diritti fondamentali e la persona come modello anche competitivo. Questo dipenderà anche da noi se faremo un concorso. Assolutamente. Dobbiamo andare in chiusura, abbiamo sforato l'ora insieme, ma è stato davvero un piacere avere tutti questi ospiti così competenti in collegamento, grazie a Lucida Asioli, grazie a Tiziana Catarci, grazie a Alessandro Vistoli, grazie a Stefano Firpo, grazie ovviamente a Brando Benifei. e Vi ricordo, avevamo lanciato un sondaggio... Eh, che è terminato poco fa, ritieni siano maggiori le opportunità o i rischi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, e, e su oh, diverse, diverse persone che hanno partecipato a questo sondaggio il 79% è ottimista, vede maggiori opportunità, eh, maggiori rischi invece per il 16% non so. Deve ancora decidere il 5%. Insomma, per quest'oggi è tutto. Grazie per la partecipazione per l'interazione anche con queste domande, con i vostri commenti, con questi sondaggi qui su EUNews. Grazie a Radio Radicale per averci seguito in live streaming insieme agli amici di EUNews. Io ri ringrazio i vostri ospiti e i nostri ospiti e chi ci ha seguito, sperando ovviamente una prossima occasione. Grazie alla prossima.